Ciao! Ciao, sono Aisha. Da che classe vieni? Sono della Queen Time. Quest'anno hai partecipato al progetto del cinema. Quali sono gli aspetti che ti hanno colpito di più e le esperienze più significative che hai vissuto? Uh, certamente l'esperienza più significativa è, stata è stato il viaggio a Roma che mi ha arricchito molto dal punto di vista culturale, poiché abbiamo visitato il diciamo, Cinecittà e anche l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana e poi l'aspetto positivo, diciamo, in generale è che ho imparato molto ad utilizzare, ad esempio, una fotocamera nel miglior modo possibile e registrare, eh, diciamo, delle inquadra in inquadrature che prima magari non sapevo. Il cinema può rappresentare in un futuro un tuo percorso da scegliere oppure è semplicemente un piacere? Per me il cinema, diciamo, è un piacere eh, infatti questa esperienza è stata molto, eh, molto positiva poiché mi ha arricchito molto e ho approfondito delle, delle conoscenze che magari non sarei riuscito a fare altrimenti Cosa ti aspetterai dei corti di stasera che avete realizzato insieme ai tuoi compagni? Sicuramente sarà, saranno uno migliore dell'altro quindi. Va bene, grazie mille